In una frase, il diritto naturale è sentimento fondamentale giuridico. Sentimento perché è vissuto, sentito, fondamentale perché è la base poi lo vedo, è giuridico. Quando si dice sentimento fondamentale si dice anche un concetto universale che è valido per tutti, ma l'universale nella filosofia teoretica di solo è soltanto il concetto universale, che invece è un sentimento vissuto, il sentimento non è solo un concetto, è un concetto vissuto. Ecco perché è diritto naturale. Se tu mi dai uno schiaffo che io non verto, come disse Gesù quando, quando servo della. Perché mi hai percorso? Che non ho fatto nulla di male? No? Ecco, c'è cioè la reazione, la risposta, il sentimento fondamentale giusto, quello è un diritto naturale, non è un sentimento scritto, cioè, però è un sentimento vissuto, è un diritto vissuto, il sentimento naturale, non un sentimento pensato, come sera al termine del mio intervento. I due gruppi mi hanno dato ragione e qualcuno ha detto sono 25 secoli che aspettavamo questo discorso. Ma, no, mi, ha fatto, no, mi ha fatto proprio del piacere questo, no? Eh? Scriva queste cose, l'ho scritto, ho scritto un libro io di filosofia ho detto, dopo. alla fine del congresso si è avvicinato a me un professore io conoscevo il nome suo, avevo letto libri suoi, ma non avevo mai avuto occasione di vederlo, di parlarsi. si chiamava Delchi Attisani era un crociano aveva la cartera di filosofia teoretica credo a Catania ha presentato, io sono del Chiatisani, lei è l'unico che doveva essere ascoltato in questo congresso. Vabbè, per ringrazio insomma, mi ha fatto piacere, In tutti i campi se uno approfondisce c'è da avere.